Che fine ha fatto la Casa delle Musiche, un progetto annunciato più di vent'anni fa in costruzione da oltre 15 anni e di cui si sono perse le tracce? Eh, per discuterne insieme, per capire eh, qual è lo stato della situazione e quali sono le prospettive eh, per il futuro, il gruppo Cultura del Movimento 5 Stelle Terni ha organizzato una riunione aperta che si svolgerà nella sede del Movimento 5 Stelle Terni in via del Tribunale, martedì 11 eh, marzo eh, 2014 alle 21. Quindi tutti quelli che sono interessati a questa importantissima struttura per i musicisti e per gli amanti della musica di Terni sono invitati a partecipare a questo meetup aperto.